torna a zampilare l'acqua sulle fontane del Palatino una dimensione del rapporto con l'acqua che forse all'uomo moderno manca rispetto a quelle che erano quello che era il rapporto con l'acqua delle antiche civiltà. È proprio questo, nel senso che in questo recupero ci si mette quella cura e quell'attenzione, anche perché l'acqua è il ricircolo ovviamente, che era tipica degli antichi sull'acqua. Cura, attenzione, e rispetto, che noi abbiamo un po' dimenticato perché ci sembra che l'acqua sia così talmente tanto disponibile che ci dice che la risparmia fare. Invece, è proprio il recupero di quella radice antica che lega gli e l'acqua e l'acqua al pianeta e anche al cosmo, che noi dovremmo, secondo me recuperare questa sapienza abitata, di fatto lo si fa anche con questi progetti, c'è tutta la rilegazione temporizzata e temporizzata del parco, 70 ettari che vengono riconsiderati in un'altra maniera, direi che è una cosa molto positiva.